Ciao, benvenuti intanto in un nuovo video, poi voglio assolutamente sapere da voi com'è questa postazione un po' improvvisata, però avevo solo da mostrarvi gli swatch di due palettine ed tirare fuori tutta la postazione sarebbe stato quasi impossibile, quindi fatemelo sapere voi come sembra. Ho anche messo il microfono per aumentare la qualità comunque del microfono che c'è nella fotocamera. Speriamo così magari col doppio audio in porto doppio clip proviamo proviamo tutto allora si sì, ah fatemi sapere anche come sono le luci prego perché io qui ho tre luci e sono quasi abbagliata palettine nuove allora intanto partiamo da questa perché mesauda brand made in italy dalla qualità fantastica ed è uscita con la nuova collezione bohemian bohemian dunque intanto di questa collezione e eh si sì, pazienza, ma devo appoggiare tutto qua dietro di questa collezione che adesso vi mostro è uscito anche il rossetto che si chiama eh, Violet Idol che è questo a mio avviso è molto bello qui non so dove appoggiare robe non vorrei mai che mi cascassero le palette sembra così ok, una cosa buona di queste luci anche se mi stanno flashando è che tengono i colori originali e fedeli, quindi mi piace visto così sembra molto scuro invece è un vinaccia bello, bello, bello metto dentro, ma andiamo con la palette perché ne è stata molto le parlata e allora guardiamola ah scusatemi tutti i prodotti sono stati, mi sono stati inviati per correttezza lo dico ed è con i brand made in Italy on... dovevo farlo prima dovevo farlo prima allora nuovamente i brand made in Italy tendono ad contattarmi e questa è la palette guardatela cioè questo velluto soft touch è bellissimo ci domandiamo quanto durerà pulita? meno che zero, ma è bellissima allora si presenta così con lo specchio e i colori sono questi no comment e allora iniziamo subito a provarli partiamo come al solito quindi boudoir burlesque e velours ok poi andiamo con absinthe mm. e per ultimo aspettate sono nove quindi per ultimo rhapsody e andiamo a social se mi cade la palette entro la fine del video sapete non, non continuo non continuo la frase perché è meglio allora pigmentati per adesso poco polverosi e per ora c'è questo che si chiama Absinthe, come faccio le swatch io e come faccio le promozioni io che sono spettacolari di tutti questi troviamo che il più polveroso è il marrone quindi veloce ok ma la qualità c'è perché non mi sono preparata con la mia meravigliose salviettine? non lo so perché adesso andrò a macchiarmi tutta e oltretutto io voglio un like solamente per il fatto che sto registrando un video swatch di palette di ombretti con una maglia bianca solo per questo io voglio un like, grazie allora, intanto che mi pulisco vorrei sapere da voi se conoscevate il marchio mesauda che è partita con gli smalti ma alla fine con il ho dimenticato di spegnere la lavatrice molto professionale se la lascio andare. Non tanto, Ok? Ok, un attimo. Dimostrazione pratica che se cercavate un video professionale, cambiate canale, ma se volete un video a chiacchiericcio dove comunque vi mostro alcuni prodotti perché de, con il lavoro che faccio ho la possibilità di testare e provare tanti prodotti e mi piace condividerlo con voi, ed è per avere anche la possibilità di parlarvene, di mostrarli, di de condividere de come se foste un po' le amiche, di chiacchiere, intanto potete scegliere se è così, vedere se vi può piacere i colori, e la qualità, e scegliere se comprarla o meno, allora è il video giusto. Dunque, stavamo dicendo che il marrone, che è Velours, è un pochino polveroso, ma ci sta, nel mentre si è asciugata la mano, gli swatch sono ancora qui, e andiamo avanti con Moulin Rouge, molto cremoso, Corsage, che vi mostro subito che bello, ma Cancan, Can, anche questo. Allora, sono belli, ma vedete? E andiamo con l'ultimo, Guepierre, che è un nero opaco questi sono i colori e adesso li vediamo allora. allora mi pulisco la mano tutto in diretta e ne parliamo il nero opaco è stupendo ve lo dico subito ma adesso ve lo mostro quelli shimmer sono belli ma polverosi cerco di mostrarvelo allora nero pacco che è spettacolare eccolo qua cancan e corsage si vede perché si è già macchiata la scritta belli ma guardate che è già venuto il solco! molto polverosi cancan poi è tremendo con qualcosa di, di più appiccicoso tipo un correttore o un ombretto liquido sta molto meglio mule rouge belli ma io ve li ho mostrati Belli, belli, allora è una buona scelta colori, effettivamente sta bene anche su di me, mi piace. Il colore che preferisco assolutamente è Absinthe, questo qui. Ma anche, esatto, mm, sì. Buono da dire che anche il più chiaro Boudoir comunque si vede, quindi perfetto anche sopra la rima, sopra cigliare. Secondo me, colori con il rossetto ci stanno e questa la mettiamo qui andiamo a pulirci nuovamente la mano senza trucco, senza inganno e soprattutto senza tagli perché vi devo mostrare un'altra palette in questo caso mi è stata inviata da Sephora con cui collaboro in occasione di una promozione in cui facevano alcune palette scontate del 50% solo che il pacco si è perso nei meandri di, di Bartolini si è proprio perso quindi ora che mi è arrivata avrei dovuto fare una, un post dove pubblicizzavo questo fatto che c'erano gli sconti del 50% sul brand il brand in questione era Urban Decay che aveva tutte le palette scontate al 50% tranne le novità io l'ultima la sto mirando che è uno spettacolo ed è tanto che non compro io palette di Urban Decay ma questa è, questa è la Naked Honey e sinceramente io mm, sì l'ho vista ma non l'ho provata quindi grazie e niente comunque raccontandovi questa storiella intanto che apro la palette vi dico che c'era lo sconto del 50% su buona parte delle palette quelle delle edizioni passate quindi non sulle novità e ma me l'avevano inviata questa perché facessi fare un post video stories quindi seguitemi anche su Instagram mi raccomando perché è lì che ci sono le, le novità del momento in modo da promuovere questa cosa ma De Bartolini si è perso la palette in giro per i meandri ma hanno talmente tanto lavoro non solo Bartolini ma tutti i corrieri che sinceramente già il fatto che mi portino la roba anche se non si sa quando ma che me la portano e quando me la portano tutti i giorni, io ho un corriere, un corriere, ce l'ho tutti i giorni ed è, ho una cassa panca di cose che non vi faccio vedere per pietà, e ora che me le manda, ed è, cioè, cosa stavo dicendo? Sì, stavo facendo un pregio ai corrieri perché davvero riescono a ed è, consegnare tutto, e davvero sono secondo me messi alle strette, quindi so che le poste hanno fatto degli scioperi, ma le poste sinceramente è quello che, con cui mi trovo meno bene in assoluto poste, SDA che è del gruppo poste, tutt'altra storia non so perché, ma è così SDA Cons ed è spirito ieri consegnato oggi ma il fatto che riescono a questi santi corrieri a ah, portarti la roba e io sono nei meandri del ma comunque non vengono solo per me perché comunque anche quello dopo hanno sempre un sacco di pacchi non ve lo dico a questa storia perché è una certa cosa e riescono a fare due chiacchiere due alla veloce mentre comunque scalcano i pacchi io me li prendo su e, le, e li carico io quindi comunque sia fanno due chiacchiere sono sempre gentili, sono sempre disponibili ode ai corrieri i miei assolutamente ma questa palette è andata dispersa quindi alla fine io su Instagram ho fatto uno stories con tutt'altro mettendo il link e tutt'altro e la palette è arrivata adesso e io non ce l'avevo e quindi la guardiamo perché ed è ci può piacere. Allora, naked Honey bellissima la presentazione ora la apriamo. Era tanto che non arrivo. vedevo una palette del, dell'Urban Decay specchio. Ecco, una cosa che è, è che non riesco a girare di più lo specchio, e di là c'è il pennello doppio pennello, questi qua hanno una qualità davvero molto alta, e vediamo la palette ma io come me la posso fare vedere senza fare troppo riflesso perché queste benedette queste benedette palette non si possono rigirare completamente per rimuovere lo specchio, e allora noi facciamo così, ok Uh! salve e là allora, io direi di andarla a sguacciare tutta e vediamo se la qualità c'è, mi può piacere anche la palette. Partiamo con Flyby, Sweet, Swarm, Amber e Keeper iniziamo già a vedere che qualcuno vi dico subito che è polverosa ma noi andiamo a provare allora no, prima ve lo faccio vedere ok allora, gli opachi sono polverosi e fanno fallout bella la qualità c'è Qual è l'ultimo che ho messo? Che non pensavo. Keeper. Non pensavo. Dove sta Keeper? Questo qui. Non pensavo e invece mi piace. Ma noi andiamo avanti. È tutto su questi toni comunque. Bella, ma su questi toni. Noi andiamo avanti. A questo punto proviamo Golden. Honey. Queen Hive e gli ultimi tre teniamo in fondo allora perché soffio? Perché? Non so se si è capito. Andiamo avanti quindi.. polverosa perché è così polverosa perché perché perché è bella perché sicuramente Honey è davvero bello è proprio un dorato anche l'altro che adesso prendo e leggo ma perché sia gli opachi sia i shimmer sono così polverosi bellissima eh? allora Honey è il secondo poi c'è Queen che è super polveroso. E gli opachi sono polverosi, i glitter vengono su tanto. Allora, drip, gli ultimi tre, drip. ABIC e Sting. Sono questi tre, io adesso vorrei farvi vedere come è messa la palette e come sono messi i miei pantaloni li mettiamo qui laterali allora questa postazione non è la cosa più comoda del mondo per fare gli swatch perché ho pensato di fare gli swatch qui non si sa non avete idea di come sono messi i miei pantaloni perché normalmente qui ho un tavolo, oggi no. Allora, allora, allora. Allora. Allora. Bella. Molto bella. Su di me sta benissimo. Gli opachi, alcuni sono più pigmentati, altri meno. Eh, sono tutti comunque sia, vedete, sui toni caldi. I shimmer sono una volta applicati luminosissimi e penso di amarli. Sono polverosi, tanto, ma tanto e fanno tanto fallout. Perché questo? Perché una palette di Urban Decay che se non sbaglio a prezzo pieno deve costare sui 58 euro deve essere così polverosa perché ci sono sinceramente rimasta un po' male è vero che hanno tutte texture super scriventi super sfumabili super modulabili adesso sto facendo un mix boccioso proprio belle Belle, belle, belle, ma mi aspettavo sinceramente una cosa meno polverosa. Ad eh, esempio la palette che abbiamo svuotato, quella di Mesauda ed è comunque hai i shimmer che sono meno polverosi e, e senza che pigmentati. Mm, mistero, questo è un gran mistero. Ci sono rimasta sinceramente un po' male. Ovviamente la qualità c'è, Urban Decay è sempre di ottima qualità. Mm. Scontate il 50% o il 30% comunque, uno sconto importante ci sta. A ah, prezzo pieno, 58 euro. Almeno che non siate collezionisti, mi chiedo perché. Mm, ok, a questo punto... Ok, sono curiosa di sapere se proverete la palette di Mesauda, questa, la nuova linea. Collezione Bohemian, che oltretutto è un Made in Italy, cruelty free, vegan, ne ha di tutte e mi sembra una buona palette. Sinceramente, ah, la palette si chiama Rive Gush. L'ho vista adesso, sono bravissima di fare le presentazioni e ditemi anche la naked honey, cosa ne pensate perché io sinceramente sono molto attratta dall'ultima, quella un po' cyber, cyber, ed mi piacerebbe tantissimo provarla, ma ditemelo voi, se per caso l'avete provata, ditemelo voi. E niente, a questo punto io chiudo con il video, anche perché queste luci mi stanno leggermente accecando, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino?